Buongiorno a tutti e benvenuti al quinto episodio di G-Talk. Io sono Marco Burattino e faccio parte di Guideware. L'episodio di oggi parla di metaverso e assicurazioni. All'inizio del percorso di G-Talk nel primo episodio, avevamo messo a paragone la notizia del cambiamento strategico di direzione di, di Facebook, quindi l'annuncio del cambiamento di nome e della grossa scommessa sul metaverso fatta da uh, Mark Zuckerberg quasi un anno fa, con un fenomeno attualmente esistente sul mercato assicurativo italiano che è il boom del bank assurance, danni. Ovvero eh, la, il boom del fenomeno secondo cui le banche cominciano a vendere prodotti assicurativi eh, danni. Eh, perché avevamo posto a contatto due fenomeni apparentemente così distanti tra loro? Perché secondo noi rispondono alla, stesso, alla stessa logica, ovvero la logica di allargamento del campo da gioco. Una logica secondo cui aziende, organizzazioni molto di elevate dimensioni, come le istituzioni finanziarie oppure come le big technology company, eh, hanno bisogno di spazi di crescita eh, sempre, più, sempre più ampi, sempre più grandi, per, dare, per soddisfare quelle che sono le esigenze eh, dei loro azionisti. Eh, Cos'è allora? Il, il metaverso. Proviamo, cominciamo a provare a dare una definizione uh, del metaverso. Per farlo uh, cominciamo a dire cosa non è. Il metaverso non è una cosa nuova. La prima volta che la parola metaverso compare uh, è all'interno di un romanzo del 1992, Snow Crash di Neil Stevenson. Lì viene per la prima volta uh, nominata la parola metaverso. Successivamente eh, un altro anno importante è il 2018, anno in cui Wired Stati Uniti si occupa del metaverso cambiandogli il nome, lo chiama Mirror World, e anno in cui esce anche il film di Steven Spielberg, Ready Player One, che a mio parere è eh, il modo più semplice per cercare di farsi un'idea e di comprendere eh, cosa potrebbe essere, scenario distopico a parte, eh, il metaverso nel futuro, quando sarà pienamente eh, sviluppato. In realtà il metaverso altro non è che uno stadio successivo di digitalizzazione. Abbiamo cominciato a veder digitalizzare i documenti, le foto, le videocassette, i cd. Eh, poi l'evoluzione è continuata e abbiamo visto digitalizzare noi stessi attraverso il boom dei social network. E infine eh, il metaverso rappresenta tutto il resto, ovvero la, la, la digitalizzazione del mondo che ci circonda digitalizzazione che avviene ed è sempre più efficace grazie alla maturazione di alcune tecnologie come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e la realtà virtuale. Sì, anche perché, non so, molti di voi credo ricorderanno eh, all'inizio degli anni 2000 un altro social network dal nome Second Life. Second Life è un social network che oggi non c'è più, è un esperimento che è fallito. In realtà non è fallito perché non era un'idea intelligente, è fallito perché è arrivato troppo presto, perché appunto eh, replica in tutto e per tutto quelli che sono i concetti del metaverso, rispetto a quello di cui parliamo oggi, scontava il fatto che le tecnologie su cui si basava non erano eh, a un livello di avanzamento tale da rendere l'esperienza gratificante e appealing. Il metaverso, quello che possiamo dire è che probabilmente, non è second life e sarà più somigliante a second chance, ovvero sarà più un'opportunità di evasione da un reale meno soddisfacente a vantaggio di eh, una vita digitale che promette di essere più appealing e magari più soddisfacente. Metaverso e assicurazioni. Eh, cosa c'entra il metaverso con le assicurazioni? Introduciamo l'argomento appoggiandoci su una... una una previsione dell'economista francese Jacques Attali nel suo libro Breve storia del futuro eh, del 2006. In questo libro Attali dice eh, che i business del futuro saranno assicurazioni ed entertainment perché la gente nel futuro avrà sempre più, voglia, avrà sempre più paura e sempre più voglia di evadere. Tornando in maniera un po' più pragmatica sull'utilizzo a livello di assicurazione e ricordandoci di come abbiamo cominciato eh, questo episodio, parlando di allargamento del campo da gioco, è possibile individuare almeno quattro diverse tipologie di casi d'uso che potranno effettivamente arricchire l'offerta e quindi la possibilità di raccolta premi delle compagnie assicurative. Ci assicureremo, assicureremo probabilmente il nostro wallet di NFT, NFT è una buzzword che negli ultimi due anni, nel bene e nel male, ha segnato eh, le notizie online. Eh, Potremmo assicurare la versione eh, virtuale degli oggetti che oggi assicuriamo, persone, eh, abitazioni, mezzi di trasporto. Il metaverso promette di essere un luogo in cui potremo far tutto tranne mangiare, dormire e andare in bagno, come dice il film di Spielberg quindi dovremo aspettarci che le nostre versioni virtuali saranno degli oggetti assicurabili. Potremmo avere attività economiche che eh, vivono nel metaverso e quindi i problemi di business interruption dovranno essere gestiti all'interno del metaverso. Infine potremo avere dei casi d'uso che sono basati anche sulle conseguenze reali di cose che accadono nel metaverso. Un esempio è l'Ikiko Mori è Quel fenomeno sempre più diffuso anche in Italia secondo cui le persone smettono di uscire di casa e passano la loro intera vita o tanti anni della loro vita davanti a un computer nella propria stanza, senza necessariamente dover andare a citare tantissimi esempi che vediamo in serie tv come Black Mirror per esempio. Oggi parliamo di metaverso e di assicurazioni con Mario Carnevale, director di Deloitte Consulting, che in Italia sta approfondendo e lavorando insieme alle assicurazioni per supportarle nel trovare opportunità di business per sfruttare questo fenomeno. Mario, anzitutto grazie per essere intervenuto. Eh, la prima domanda che voglio farti è mi aiuti a rendere più chiaro il concetto del perché alle assicurazioni dovrebbe interessare il metaverso? Sì, in relazione al metaverso possiamo dire che il web 3.0 che è l'enabler del metaverso e che supera da un punto di vista tecnologico il web 2.0, non sia altro che l'ultimo stadio di un processo di digitalizzazione che, eh, in cui siamo stati in grado di rendere immateriali una serie di oggetti tipo le foto, i dischi, le cassette e poi anche noi stessi attraverso i social network. Il metaverso si pone di essere diciamo un mondo digitale interoperabile in cui ci sono sostanzialmente eh, le persone che conversano, guadagnano, spendono eh, ma soprattutto combinano anche beni materiali con beni immateriali e poi richiede un modo di ragionare diverso relativamente alla protezione della nostra identità alle transazioni e poi alla titolarità dei beni e la, la protezione stessa. Per questa ragione il Web 3.0 rappresenta un'opportunità per le compagnie assicurative di rivoluzionare sia il proprio modello operativo, quindi in termini di canali piuttosto che processi, che il proprio modello di business, quindi in termini di prodotti e servizi. Inoltre dobbiamo ricordare che il uh, metaverso già ha già raggiunto dal punto di vista di mercato un valore importante. Siamo intorno di circa 50 miliardi di dollari come valore relativo agli NFT. Questo che vuol dire, nonostante ciò però le compagnie non si sono ancora mosse in maniera significativa per sfruttare questo potenziale di, potenziale di business. E quello che hanno fatto finora è stato semplicemente traslare quello che viene fatto oggi, che veniva fatto fino a ieri sul Web2 sul 3.0 e focalizzarci banalmente un po' più sugli aspetti tecnologici senza considerare che la derivata tecnologica negativa eh, porta a questa evoluzione e quindi porta una serie di rischi connessi che rappresentano un potenziale di business per le assicurazioni. Abbiamoci un attimo a considerare una cosa, perché nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare Uh, a seguito degli annunci per esempio dei licenziamenti nelle big tech quindi si è fatto un gran parlare del fatto che effettivamente il metaverso sia o meno un trend oppure sia uh, solo un'illusione Certo, Facebook, che, cioè, meta che licenzia il 13% dei dipendenti da questo punto di vista qualche scossone lo ha dato Qual è la, la, la tua interpretazione in merito al potenziale di questo mercato? Guarda, io quello che posso dirti è che eh, quello che si sta vedendo in termini di curva di adoption del metaverso rispetto a uh, quelli che sono gli utenti dei social network è quello che un po' abbiamo visto in passato in termini di curva di tasso di aumento dell'adoption uh, degli utenti di, uh, diciamo dei social network rispetto agli utenti di internet. Quindi sostanzialmente cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che il fatto che oggi il metaverso sia utilizzato tipicamente da giovanissimi non rappresenti. Rappresenta una cosa negativa, ma rappresenta un'opportunità per le compagnie che decidono di posizionarsi adesso su un mondo che probabilmente, fra qualche anno, eh, andrà, sarà raggiunto dalla massa dei, degli utenti, sostanzialmente. Poi, Possiamo, facciamo una sorta di quasi di provocazione, se pensiamo che fino a eh, per passare sostanzialmente dalle telefonate alle email eh, ci sono voluti circa dieci anni e dal web 1.0 al web 2.0 abbiamo impiegati altri cinque, ci possiamo aspettare che ragionevolmente eh, succederà lo stesso in termini di due o tre anni, ci cioè, cioè, cioè, aspettiamo un passaggio di massa verso il metaverso. Iniziamo allora un po' a qualificare quali possono essere le opportunità per le compagnie assicurative. Sì, sostanzialmente per le compagnie assicurative noi come Deloci proponiamo di supportare le compagnie lungo la loro giorni nel metaverso. Eh, infatti quello, crediamo fortemente in questo e abbiamo identificato quelli che sono in un certo senso le reason why per cui una compagnia eh, dovrebbe entrare nel metaverso. La prima è sicuramente quella dello sviluppo di nuovi prodotti assicurativi che vanno in un certo senso a eh, diciamo, assicurare quelli che possono essere i nuovi oggetti, quindi nuovi oggetti piuttosto che nuovi need, pensiamo al tema del eh, della protezione da furto della propria identità digitale piuttosto che i dati biometrici relativi all'avatar piuttosto che eh, tutto il tema della protezione di quelli che sono sostanzialmente gli asset virtuali. Eh, L'altro tema è quello, l'altra ragione è relativa alla maggiore consapevolezza di alcuni eh, rischi assicurativi che invece prima non si aveva, quindi pensiamo al caso dell'interruzione di un servizio all'interno il metaverso durante un evento eh, rappresenta diciamo un rischio importante e che quindi potrebbe essere oggetto di assicurazione piuttosto che la eh, diciamo prodotti legati alla tutela dei beni pensiamo ai meta asset si sente tanto parlare di meta isole di meta case sono tutte cose concrete che te, concrete comunque nell'ambito del metaverso importanti che potrebbero essere tutelate. L'altro aspetto è quello di massimizzare un po' l'esperienza all'interno del metaverso, quindi utilizzare anche il metaverso come una sorta di education, strumento per fare education e quindi rendere quindi ancora una volta una maggiore questa consapevolezza dell'esigenza di assicurarsi sostanzialmente. Prima hai parlato e fatto cenno del discorso dei meta-asset, no? richiamando un poco quello che è un, un ambito sicuramente interessante anche a, a leggere i giornali, a sentire le nuove buzzword. Una di queste è sicuramente i non-fungible token, no? gli NFT. Perché sono, insieme alla tecnologia blockchain sottostante, cioè sono i veri diciamo, prerequisiti per fare sì che la grande promessa concettuale del, del metaverso No, vero del, pass del, del passaggio da web 2 a web 3, si realizzi. No? Il web 2 è il primo momento in cui l'economia viene fatta dai, dai, dai creator, no? però è un'economia nella quale chi guadagna sono soltanto le piattaforme che gestiscono i contenuti dei creator. Con gli NFT e quindi con la paternità, digitale di, opere, con la paternità di opere digitali, si, si, si, si crea un presupposto per fare in modo tale che si arrivi effettivamente a un'economia reale dei creator e quindi che cambino eh, tante cose. <coughs> Tuttavia, se andiamo a guardare le ultime notizie NFT negli ultimi sei mesi, passiamo da momenti di esaltazione enorme a momenti in cui, anche qui, all'hype viene sostituito il, la, il canto funebre, no? E quindi volevo capire... Mh, Dici un po' la tua opinione in relazione a, al tema NFT, anche riguardo a, a, quelle, a quali campane suona per le assicurazioni questo argomento. Allora, nel metaverso tutto gira intorno al non fungible token NFT, quindi possiamo dire che l'NFT sta eh, un oggetto L'NFT sta al mondo virtuale come di fatto eh, un oggetto sta al mondo fisico sostanzialmente. Gli NFT sono registrati, sono asset materiali registrati su blockchain, eh, il, cui owner, il cui ownership è stabilita relative, grazie a sostanzialmente a quello che è definito uno smart contract. Eh, sono eh, diciamo, oggetti caratterizzati da una forte volatilità. Questo perché prima hai fatto un esempio molto importante, o quantomeno un esempio significativo dal mio punto di vista, che è quello del Board Ape. Questo perché? Perché sostanzialmente quella, quella, alcuni pezzi di quella collezione sono stati venduti all'asta a cifre importanti, siamo arrivati fino a più di 100.000 dollari per oggetto. E quindi questo lascia intendere quale sia la potenziale volatilità di un, di, diciamo, di un NFT. Ma tante, alcune aziende hanno iniziato a fare questo, a crederci in maniera significativa sugli NFT e quindi hanno iniziato soprattutto nel mondo del fashion a, a creare delle proprie collezioni di NFT. Pensiamo a Gucci, ad esempio, che ha creato delle collezioni di magliette che hanno ha permesso di generare revenue fino a 11 milioni di dollari, piuttosto che andando su player più importanti come Nike. Che ha creato delle scarpe raccogliendo uh, più circa 185-190 uh, milioni di dollari. Quindi sostanzialmente un mercato importante su cui uh, diciamo che uh, dovrebbe far gola un po' alle compagnie perché c'è un potenziale assicurativo importante. Ma perché le persone acquistano NFT? Ma le persone acquistano NFT per un tema per, sostanzialmente per il tema dell'univocità dell'NFT. Cioè l'NFT è un qualcosa di unico, non replicabile e quindi è come acquistare un qualcosa di relativo a una limited edition. Quindi io compro un oggetto eh, che mi garantisce diciamo questa, questa esclusività in un certo senso. Quindi compro questo oggetto, questo oggetto che poi a un certo punto andrà anche eh, in un certo senso tutelato in qualche modo, quindi sostanzialmente come io ho eh, diciamo nel mio portafoglio dei soldi e custodisco i miei soldi all'interno del portafoglio e potrebbe essere oggetto eh, di furto, così anche per gli NFT ci sono sostanzialmente dei portafogli virtuali che sono eh, diciamo posizionati all'interno di piattaforme e che quindi potrebbero anche essere soggetti a quelli che sono degli attacchi informatici e quindi vanno in un certo senso tutelati in tal senso. Una cosa importante da questo punto di vista è, eh, almeno la cosa che secondo me preme eh, ed è rilevante per le compagnie di assicurazione è magari oggi come oggi il metaverso non è un luogo eh, in cui si sviluppa tanta attività di business o non è un luogo già oggi eh, importante. Tuttavia alcune delle sfide che hai nominato fanno breccia in qualcosa che è già emergente, cioè se parliamo di attacchi informatici, la realtà odierna ci dice che gli attacchi informatici sono all'ordine del giorno Veramente è frequentissimo imbattersi in problematiche di questo tipo. Tuttavia, se andiamo a guardare il, la raccolta premi associata a tematiche di cyber risk, oggi siamo a livelli bassissimi, no? Quindi, secondo me, mh, è vero che ci sono cose che sono un po' prospettiche, però è altrettanto vero che i fondamentali associati a queste attività prospettiche sono qui oggi e sono opportunità già presenti sul, sul mercato. Quindi la mia domanda. Iniziale in questo caso qua è, ma le compagnie oggi sono pronte ad assicurare gli NFT? Allora, una, questa è una domanda cruciale Marco eh, la, la risposta sicuramente è tante non lo sono ancora qualche compagnia si è già mossa però tante non lo sono noi dal nostro punto di vista cerchiamo di aiutare diciamo, le compagnie sotto, sotto due direttrici fondamentalmente la prima è quella che è un po più utile a identificare quelli che sono i bisogni che vanno assicurati quindi sostanzialmente noi abbiamo tre tipologie macro tipologie che sono quelle relative ai bisogni dei meta user quindi gli utenti che si affacciano al metaverso e quindi sostanzialmente bisogna creare diciamo, i presupposti perché si vadano a soddisfare questi bisogni. Quella relativa al meta business quindi sostanzialmente le, eh, i provider che offrono servizi all'interno del eh, diciamo, del metaverso e che quindi in un certo senso vanno assicurati in termini di erogazione di vendita di prodotti quindi assicurare una continuità del servizio è quella di meta provider quindi sostanzialmente capire quali sono i bisogni che devono essere tutelati vanno, vanno tutelati per per, eh, quelli che sono appunto i provider di piattaforme del metaverso. Una volta, aiutato le una volta che abbiamo sostanzialmente aiutato un po' le compagnie a comprendere meglio quali sono i need da soddisfare, quello su cui ci concentriamo sostanzialmente in Deloitte sono tre pilastri fondamentali, che sono quelli, il pilastro del modello operativo, quindi dove andiamo a eh, identificare da un lato la strategia i canali e quindi anche in paniera prospettica, come detto prima, i bisogni che andiamo a soddisfare. Poi c'è il pilastro dei sostanzialmente dei prodotti, eh, quello che definiamo prodotti barra attuario, lo chiamiamo di solito, e quindi e qui si va un po' a snocciolare come deve essere configurato il prodotto per andare a coprire un determinato rischio e quindi qui ci sono anche un reskilling un po' delle persone, perché il classico attuario non può fare, eh, deve un po' eh, evolvere per riuscire a gestire questi nuovi prodotti e poi c'è il tema del pilastro tax legal. un pilastro che non va assolutamente sottovalutato in quanto ci troviamo ad in questo momento in un mercato che è deregolamentato, quindi in un mercato deregolamentato avere un supporto e concentrarsi su queste tematiche è fondamentale per iniziare l'operatività nel rispetto di quello che possa essere in un certo senso la normativa vigente. Poi ci sono altri due aspetti che dal mio punto di vista dovremmo ricordare che sono importanti. Uno è che le compagnie comunque anche nel metaverso continuano in un certo senso ad avere quel ruolo sociale che hanno nel mondo fisico e quindi questo non va, eh, il fatto di spostarsi sul mondo virtuale non cambia, non cambia il tema e l'altro è la possibilità di utilizzare diciamo alcuni la dico male, di utilizzare proprio degli NFT in alcuni casi come dei pass per agevolare eh, diciamo sia che vengono utilizzati oggi per agevolare l'accesso ad alcuni servizi. Pensiamo ad esempio ai pass che permettono di accedere in maniera prioritaria a un concerto piuttosto che a un evento però in ambito assicurativo potrebbero essere utilizzati in, in ambito preventivo per aiutare l'assicurato ad avere una priorità quando deve fare ad esempio delle visite mediche quindi avere una garanzia di accesso prioritaria. E l'NFT si sposa in maniera particolare anche con questo tipo di need. No, tra l'altro da questi spunti potrebbe nascere un'altra puntata di trasmissione se consideriamo le DAO e altri concetti legati al web 3 con un enorme potenziale secondo me anche per le assicurazioni. Però veniamo a un altro punto di cui hai parlato poco fa, no? il punto che eh, un, un angolo di osservazione è diverso. E faccio un inciso in questo, in questo caso. Oggi tu citavi Gucci e Nike, ma c'è un'altra industria, oltre al fashion, anzi più del fashion, che in questo momento sta facendo, tradizionalmente domina in questo ambito, domina sul metaverso, che è quella dei videogiochi, del gaming, no? che, sul quale è già assolutamente la realtà fare ricavi sul metaverso. Se dovessi fare una scommessa su, quali sono, eh, su quale sia la prossima, eh, imprese, la prossima area industriale, il prossimo ambito in cui il metaverso può dare valore, e quindi può generare valore, è eh, secondo me il tema workplace. In questo senso tu prima citavi, quando parlavi di modello operativo, anche il fatto che il metaverso possa essere utilizzato come eh, un luogo eh, da agenzia virtuale, quindi un luogo dove collocare i prodotti assicurativi sfruttando le peculiarità proprie del mezzo e quindi la possibilità ulteriori di promozione, di discussione, di informazione ricordandoci di quel ruolo sociale eh, relativo al prodotto assicurativo. Eh, ci dici qualcosa su quello che avete immaginato in questo momento? Ora, questo è un, sicuramente un tema importante. Io credo fortemente sul fatto che il metaverso possa costituire nel breve o nel lungo periodo un canale importante per la distribuzione, anche distribuzione, ma anche da utilizzare come mezzo di informazione per gli utenti che si approcciano nel metaverso, in una, nel metaverso una compagnia. E in particolare uh, quello che possiamo posso, io quello che farei è fare proprio un esempio concreto, cioè pensiamo facciamo l'ipotesi uh, prova a guardare un attimo me come un agente assicurativo, tu fai la, farai la parte del meta user e proviamo a entrare insieme nella mia meta agenzia dove uh, cercheremo di avere un'esperienza full digital. Ok Abbiamo creato una replica virtuale della mia agenzia fisica. Quindi esattamente come un'agenzia assicurativa tradizionale, i nostri avatar troveranno diversi corner suddivisi per aree di rischio assicurabili, in cui troverai consulenti assicurativi specializzati per la tutela di rischi connessi alla persona, ad esempio il caso del metaverso, l'identità digitale, la tutela dei rischi del patrimonio, ad esempio il furto NFT, la tutela dei rischi di business. All'interno di questo spazio abbiamo creato per gli utenti delle esperienze che, attraverso meccanismi di gamification, possano sensibilizzare i visitatori sulle tematiche assicurative, in generale connesse a questo nuovo mondo. Qui, ad esempio, siamo nell'area dell'agenzia dedicata ai meta-business, quindi quelle aziende che operano all'interno del metaverso. Abbiamo creato un'esperienza virtuale che mostra gli effetti negativi derivanti dall'interruzione del servizio durante un importante evento nel metaverso. So for the things I'm not Didn't know I needed not the tell I needed you Come vediamo durante un concerto organizzato nel Metaverso, a titolo semplificativo Justin Bieber, il servizio è stato interrotto a causa di un problema tecnico. In questo caso ci sono numerosi attori economici che subiscono danni. L'artista un danno reputazionale, gli utenti chiederanno il rimborso del biglietto, gli sponsor chiederanno un risarcimento. Il nostro obiettivo come assicuratori è sensibilizzare i potenziali clienti su queste tematiche relative ai rischi cui vanno incontro nell'ambito della propria attività nel Metaverso e offrire un prodotto assicurativo per tutelarli. Così come per la tutela della business interruption nel metaverso abbiamo creato altre esperienze per i numerosi rischi assicurabili spostandosi in altri corner della mia agenzia è possibile vivere esperienze simili. Ora ci spostiamo ti mostro la sala in cui sono mostrati i principali servizi abilitati dalla realtà virtuale che offriamo in abbinamento ad alcune polizze tradizionali. I clienti possono toccare con mano il significato della telemedicina e quanto essa sia fondamentale in abbinamento alla tradizionale polizza sanitaria. Bene Marco, spero che l'esperienza nella mia agenzia, meta agenzia ti sia piaciuta, una meta agenzia che quindi possiamo utilizzare sia per aumentare la consapevolezza dei meta user sui bisogni degli assicurativi che come ulteriore ovviamente canale eh, di vendita, quindi anche di possibili prodotti. Eh, però ti lascio con vorrei fare una considerazione importante con te nel senso nel momento in cui eh, le compagnie si a approcciano un diciamo un cliente, un meta utente, ovviamente devono farlo nello stesso, devono cercare di farlo nello stesso modo in cui un agente oggi approccia un cliente, quindi utilizzare la stessa forma di linguaggio per questo per instaurare quello che è proprio il rapporto che è una nuova fondamentale nel rapporto agente cliente compagnia agente. Quindi ti faccio un esempio se io ti dicessi questa frase ho minato un meme di Bored Ape su Algorand che poi ho postato su un server discord per ottenere un floor di 0.3 th ma la prossima volta voglio configurare lo smart contract consoliditi. Magari tu sì perché sei un esperto del settore, ma secondo te quanti dirigenti di compagnia o agenti la comp comprenderebbero questa frase al 100%? Io ti confermo che non ci ho capito niente, e però condivido assolutamente lo spunto, anzi faccio mio un tweet che ho letto di recente che parlava di questo argomento dicendo che la crescita del settore avverrà in maniera molto più rapida quando si riuscirà a coinvolgere i bambini e i nonni su concetti di base e non quando si costruirà l'ennesima specializzazione eh, su una conoscenza fortissima e già acquisita. Quindi condivido al 100% il tuo spunto. Ti ringrazio di essere intervenuto, spero che questo episodio sia stato di interesse di chi ci ascolta e vi do appuntamento al prossimo episodio di G Talk. Grazie.